sono due scimmiette che si abbracciano, perché uh, due che si abbracciano? Questo è un consiglio che uh, ci ha dato un tipo che si chiama Vito Lomene, che è il fondatore di uh, um, jobrapido.it, un soggetto assurdo, in piedi un, una macchina che fattura decine di milioni di euro e uh, nella formazione del team uh, aveva lavorato tantissimo, di nuovo anche il tema legato agli investitori, perché è importante il team? Voi dovete immaginare che se dovete mettere in piedi un qualche cosa di vostro, almeno per due anni non penserete ad altro e vivrete in simbiosi con le persone con cui avete creato la vostra idea e la vostra impresa, quindi eh, Vito Lomene dice cercate delle persone che vi assomigliano il più possibile come scala di valori, come abitudini, come tutto, se vedete che già dall'inizio c'è qualche incomprensione, ma proprio su cose anche banali, siate certi che a un certo punto sta cosa esplode e, noi, e voi avrete dei grossi problemi. Quindi è proprio una questione di pelle, indipendentemente dalle, dalle competenze. Tra l'altro è molto più importante qualcuno che impara in fretta, piuttosto che qualcuno che sa so già fare tante cose. Questa è la mia, mia opinione.